L'ultimo mio intervento, l'altro giorno in consiglio, non sono stato abbastanza chiaro. Quel bene è di tutti. Questa contrapposizione tra generazioni deve finire. È già stata fatta questa strumentalizzazione. Continuarla qui è indecente. Quindi, oggi, continuando il lavoro che hanno fatto i consiglieri del municipio, dimostrando anche sensibilità, perché si sono occupati del centro anziani da luglio, le carte parlano chiare. Non è che giriamo fuori il, il, il discorso. Consigliere questa, questa questa maggioranza consigliere De Priamo, Consigli un, attimo, non... consigliere un attimo consigliere Tranchina. Possiamo ascoltare gli interventi, consiglieri? Prego. Questa maggioranza non permette prevaricazioni di nessun tipo. Quel casaletto, proprio perché in memoria di Peppino in passato. Consigliere deve De Priamo di tutti e non solo di una parte Cons Consigliere Tranchina, un attimo solo allora, Consigliere De Priamo, il suo gruppo ha espresso la sua dichiarazione di voto ha espresso, ha espresso la sua posizione cioè il gruppo di maggioranza sta esprimendo una posizione contraria lei dovrebbe lasciargliela esprimere come è stato consentito al suo gruppo di fare altrettanto prego Consigliere Tranchina qui stiamo parlando... Con queste due mozioni di continuare l'uso esclusivo che è già stato bocciato dalla Giunta e dal Consiglio del Municipio attuale. Quindi quello che è stato fatto prima era sbagliato e io ho votato no in Consiglio Municipale proprio perché era sbagliato, perché affidava quell'immobile a solo una parte del territorio e questo è sbagliato: quell'immobile è di tutti, è assolutamente anche di loro, anche dei. Ma non esclusivamente. Qui sulle emozioni c'è scritto di continuare il trasferimento. Ma vi immaginate, Peppino, in passato che de cioè decideva di dare una cosa solo a una persona, solo a, a una generazione, escludendo gli altri. Lo sapete che a Finocchio c'è il più alto numero di giovani di tutto il municipio? Il municipio Sesto è il più giovane di tutta Roma. Ma questo voi lo sapete quindi è inutile continuare con questa strumentalizzazione. Si conviverà, il municipio si attiverà per una gestione integrata, okay? quindi è inutile continuare a insistere su questo punto, perché le cose storte che sono state usate strumentalmente nel passato non passeranno mai più. Grazie.